Ragazzi, questi sono gli orari dei video che usciranno quest'anno. Come vi ho detto usciranno tre video a settimana e saranno lunedì Minecraft, mercoledì PC Building Simulator. Finché non uscirà Ready or Not Dopodiché sarà scambiato con questa serie Invece venerdì ci saranno dei video a caso Che potreste consigliarvi voi Oppure decido io che cosa farò uscire Ovviamente non mancheranno le live Ovviamente ci sarò in live Se riesco ogni sera Se la mia connessione vuole E non ho dei video da E se ho già editato dei video per i prossimi giorni E niente Questi qua sono gli orari Per quest'anno Your walk is liquid gold, spent my whole life out there in the cold for you Baby, you know how hard I like to play it cool So won't you let me know, what, when, where do you wanna go, where you move?